Sengo Pippo Civati perché secondo me è l'unico candidato che può davvero rinnovare questo partito, quindi andando oltre il disastro che c'è stato negli ultimi mesi, negli ultimi anni. E, e poi perché comunque nel suo, nella sua mozione fa, diciamo che affronta problemi molto concreti e lo fa con delle proposte che sono effettivamente attuabili, dettagliate e secondo me molto condivisibili, a differenza di altri candidati come Renzi che secondo me parlano per slogan.